Avremo un paio di presentazioni iniziali che ci aiutano a capire due cose. Uno, ci ricordano non danno per scontato che tutti i presenti si ricordino e sappiano che cos'è un esempio di Beh, alcuni di voi questa cosa l'hanno già sentita l'anno scorso, erano venuti colleghi dell'Emilia Romagna però insomma, non diamo per scontato questo concetto e quindi abbiamo invitato Teresa Spadea del servizio di epidemiologia che si occupa di eh, equità da anni a, a, a, a riorientarci su questo tema e poi ci sarà un intervento di Simonetta Lingua che cosa sulla scuola che era stato fatto proprio dal Piemonte nell'ambito del CCM 2014. Dopodiché ci sarà dopo la pausa un grosso contenitore nel quale presentiamo dati sulla scuola e discutiamo con voi eh, di, di quello che è la situazione del Piemonte quindi cominciamo a ragionare su eh, come la situazione e come potremmo riorientarci. Con un esempio specifico, ve l'ho già accennato prima, Milag eh, il tuo intervento.